Davis Cup, Francia e Australia avanti su Serbia e Belgio dopo il doppio. Il sabato del doppio potrebbe aver orientato le due semifinali della Coppa Davis Edizione 2017. Sono ora infatti Francia e Australia ad aver compiuto un importante passo avanti in vista della finalissima, grazie alle coppie formate da Pierre Hugues e Serbert e Nicola Maute da John Pears e Jordan Thompson. Entrambi i doppi hanno vinto in tre set contro i rispettivi avversari. Allo Stade Pierre Mauroi di Lille. I transalpini hanno mandato al tappeto la Serbia di Filip Krajnovic e del capitano giocatore Nenad Zimonjic, mentre a Bruxelles, il duo Aussie di Capitan Leighton Evita ha dominato contro il Belgio di Ruben Bemelmans e Arthur De Graeve. Domani giornata decisiva, perché sia alla Francia che all'Australia manca solo un punto per approdare in finale. I primi due singolari vedranno opposti da una parte David Goffin e Nick Kyrgios, dall'altra Jovi Fryeck Zonga ed User Lajovic. Francia, Serbia 2-1, Stade Pierre Mauroi, Lille, Terra Rossa Indoor. Herbert, Maut, Krajnovic, Zimony X6162763. Belgio, Australia 1-2, Palais 12, Bruxelles. Terra rossa indoor. Bemelmans, The Grave, Pears, Thomson 364606. Per quanto riguarda gli spareggi per accedere o rimanere nel World Group, non si è giocato in Giappone, a Osaka, a causa di una pioggia insistente, con i nipponici padroni di casa avanti 2 0 sul Brasile. Bielorussia, Repubblica Ceca e Ungheria in vantaggio su Svizzera, Olanda e Russia, mentre il Canada è 1-1 contro l'India Edmonton. Kazakhstan in vantaggio sull'Argentina, da disputare il terzo incontro tra Colombia e Croazia. Ancora in corso invece il doppio tra portoghesi e tedeschi a Lisbona. Kazakhstan, Argentina 2-1, National Tennis Centre. Astana, Veloce Indoor. Kabibulin, Nedo Gonzalez, Molteni 57647564. Colombia, Croazia 1-1, Plaza de Toros La Santa Maria, Bogotà, Terra Rossa Outdoor. Giraldo, Skugor 6446576462. Svizzera, Bielorussia 1-2. Swiss Tennis Arena, Biel, Veloce Indoor. Bodner, Margaroli, Mirny, Vasiliski 676674673. Olanda, Repubblica Ceca 1-2, Sport Campus Zwiderpark, Teague, Terra Rossa Indoor. Aase, Rosol 76536266357, Aase, Middle Coop. Gebavi, Pavlasek 466476164. Ungheria, Russia 21, Kopazidam, Budapest, Terra Rossa outdoor, Fuxovic, Rublev 6264572663, Ballas, Kashnov 63266716, Ballas, Fuxovic. Kraczuk, Medvedev 76464764. Canada, India 11, Northland Coliseum, Edmonton, Veloce Indoor. Schnur, Ramanathan 756745757, Shapovalov, Bambri 762646764661.